La mostra vuole illustrare l'impatto che l'opera dantesca e soprattutto la Divina Commedia ebbe sul nostro territorio e sulla nostra città. In una prima sezione abbiamo esposto eh, le edizioni antiche che provengono dai fondi cittadini incunaboli e Cinquecentini in primo luogo della Commedia ma anche del divulgare De eloquenza, delle rime dantesche e della vita nuova. I manoscritti malatestiani ci aiutano a comprendere come il testo della commedia venne accostato nelle pagine dei codici più antichi ai commenti e alle illustrazioni, come vediamo in questo caso, in cui un codice giuridico della nostra raccolta è stato accostato a un manoscritto della Divina Commedia che porta proprio una miniatura tabellare, il testo disposto su due colonne e il commento che lo incornicia.